Ah, C'è il umano! Mm, ti divorerò l'anima! Ma la coda? Eh, eh, sì, sì, sì, sì, maestro. Che cosa stai facendo? Eh, eh, sto cercando di, di allenarmi a instillare la paura nei cuori dei piccoli umani. E sta funzionando? Ah, uh, no. Ma la coda, ma la coda, il terrore è un'arte, è la nostra arte, ma non è questo il modo. Noi dobbiamo instillare paura, noi dobbiamo generare il panico, ma la cosa deve essere sofisticata e richiede un lungo lavoro. Ma, ma maestro, ma, ma come lungo lavoro? Ma noi non abbiamo tempo, sono questi i tempi, ah, e tu osi dire a me quando sono i tempi? Io ho creato questi tempi, Maracoda! Io ho lavorato da sempre! Sì, no, mi scusi, maestro, non, non, non, non, non intendevo mancare di rispetto. Appunto, io ho lavorato da sempre alla creazione della paura, ma non come credi tu con le boccacce. Eh, eh, e come come, come, come, come, come maestro? Me lo dica, me lo dica, me lo dica, me lo dica, me lo dica. Va bene, te lo spiegherò. Fai attenzione, è un po' complesso. Allora, la paura, così, per come lui l'ha creata, per il genere umano, è una cosa buona. Li avvisa in tempo... Per un qualunque pericolo. Ma come una cosa buona? Ma allora tutti, tutti questi secoli di, di, di lavoro, tutti i secoli sprecati, tranquillo, ma la cosa adesso ti spiego. Non è la paura in sé che ci aiuta a prendere le anime, bensì, ascolta bene, la perdita della misura nella paura, la perdita della giusta misura, nella paura, il panico, <ride> è il panico che ci porta le anime ma la coda, in quella condizione gli uomini non capiscono più nulla e sono davvero disposti a tutto Tanta paura, tanta paura malacoda, tantissima paura, tantissima paura, il panico, ah, il panico, il panico, eh, ehm. ma io, ma io ci ho provato tanto però maestro e continuo a provarci con tanta intenzione, ma, ma lo sa quanto resistenti sono? E poi, e poi c'è quel filtro, c'è lui che li aiuta. Sì, lo so, lo so, infatti. È per questo che la mia strategia è molto più sofisticata. Ascoltami bene. Vedi, per capire quanta paura bisogna avere in una determinata situazione e non degenerare nel panico, il nostro panico, a questi piccoli vermi umani è stata data un'arma pericolosissima e sofisticatissima. È una spada! No. Un, un raggio, un, un incantesimo. No, ma la cosa no, una cosa molto, molto peggiore. A questi umani è stato dato il corpo. Sì, il corpo. Perché è il corpo che sente e proporziona la paura e non permette che si scada del nostro panico, capisci? È il sentire del loro corpo che, che li potrebbe salvare e questo è inammissibile. Bisognava perciò togliergli la capacità di sentire attraverso il corpo, ed è per questo che fin dall'inizio dei tempi ho iniziato una lenta e inesorabile opera di convincimento, proprio, proprio inesauribile. Per convincerli appunto che il corpo fosse il male, che il corpo fosse il carcere dell'anima, che non si dovevano fidare del loro stesso corpo, io ho aiutato a creare religioni, intere filosofie che negassero l'importanza del corpo e che anzi lo individuassero come un nemico. E lo sai qual è stato il mio divertimento più grande in tutto questo? Una sciocchezza ma divertente. La castità! Maestro, maestro, maestro, ma lei è un genio! Sì, sono un genio. Ma la coda. capisci allora che con il progressivo non sentire del corpo quei piccoli vermi umani hanno cominciato ad avere sempre più paure, sempre più paure, sempre più paure, panico, panico, panico! Arrivando al punto di non riconoscere più una minaccia vera da una falsa, un disastro, da una sciocchezza, arrivando al punto di temere tutto, tutto, in maniera sproporzionata, ingiustificata, smisurata, arrivando al punto di negare la vita dei loro propri figli per paura, arrivando al paradosso di trasformare i loro in una minaccia <ride> arrivando al punto di rischiare l'estinzione e tutto, tutto perché ora non sono più capaci di sentire con il loro corpo di percepire la misura delle cose e tutto questo grazie a me e grazie a tutte le filosofie ispirate da me, che hanno condannato il corpo. <ride> e a questo punto, a questo punto, al punto in cui sono oggi, basterà far scattare un piccolo, insignificante allarme, <ride> ed essi saranno belli. Persi, persi per sempre nel loro panico. <ride> È un piano perfetto, perfetto maestro. Oh, che stupidi. E pensate che ah, io li amo i corpi. Mai quanto le anime però. Eh? <ride>